Buonasera, in questo video come ho scritto qua sopra nell'indestazione parlerò dei grafici a colori, cosa significa grafici a colori. Eh, grazie al plugin Data Plotly è possibile realizzare dei grafici prendendo i dati dalla tabella attributi dei vettori. Ok? Facciamo subito un esempio. Dato questo vettore qua lo posso tematizzare, lo posso realizzare un grafico, se vado su questi congina, che mi permette di aprire eh, il plugin, vado a scegliere come grafico un bar plot, come campo X voglio la denominazione, e come campo YOOPS metto per esempio l'area, e da qua gli dico crea grafico. ed ecco qua che mi crea il grafico ok nel grafico si possono um, cioè ci sono varie opzioni che possono essere configurate tra queste quella del colore vedete qua ogni barra ha lo stesso colore ora immaginiamo che io tematizzi eh, questo strato anzi vado a tematizzarlo vado a tematizzarlo, uh, lo categorizzo e prendo come campo denreg classifica, ecco quei colori, applica, questi sono i colori anche se non mi piacciono, elimina, riclassifica, elimina, riclassifica, vediamo, mm, va bene dai lasciamolo così, l'ultimo lo tolgo perché non mi interessa applica ok ecco qua ora mh, alcuni mh, mi hanno chiesto ma se io volessi eh, il colore della barra del grafico che segua il colore della feature come faccio vedete questo a questi colori la sicilia e la sardegna che appartengono alla ripartizione isole hanno questo colore verde, quindi qua su isola questo deve essere lo stesso colore di questo e così via per gli altri. Come si fa? Allora, se andiamo a vedere nelle impostazioni, qua sotto nelle proprietà c'è la possibilità di colorare la barra, anche il bordo è possibile colorarlo e quindi da qua, se vado in questi cognina qua a fianco, che serve per la sua scrittura definita dei dati, Posso andare a modificare i dati. Qua dentro, come vedete, qua anche dal suggerimento, devo mettere cioè l'output di quello che scrivo qua dentro. Deve essere un colore, colore che può essere espresso o tramite una stringa rgba o tramite un numero intero la Z255, come numero intero. Scusate, questo tutto insieme rbga come numero intero o tramite questa forma così, quindi come x. HEX oppure come colore, il nome del colore, red, black, white e così via. Ok? Oppure basterebbe mettere questi colori qua all'interno della stessa tabella attributi. In questo caso qua dovrei io creare un, una colonna qua, anzi creiamola, gli dico crea eh, dove qua vado su edita e gli metto eh, nuova colonna e la chiamo colore colore scriviamo minuscolo colore è di tipo stringa e gli do non so 20 caratteri ok no. ok Facciamo un'altra cosa mentre siamo qua. Eh, fatemi eh, mettere anche le etichette. Così capiamo qual è il color, eh, la, la feature corrispondente. Andiamo. den RIP OK quindi isole, sud, centro, eh, eh, ok, ora io qua dentro devo mettere i colori, ora se io qua lo popolo, guardate qua, io qua vado a popolarlo, eh, colore, io qua dentro metto red, rosso, e gli aggiorno, e qua ho messo red ovunque, salvo e chiudo, ora vado qua nel grafico, e qua vado a scegliere tra tipo di campo, eh, colore, qua ancora non l'ha preso, eh, ripartizione, aggiorna, aggiorna, ancora non l'ha preso qua, ecco qua, colore, gli ho dato il colore che è red, se io gli dico aggiorna grafico, me li dà tutti i rossi, ok? però ripeto io voglio che se qua siamo sul nord ovest mi deve dare questo colore questo sono sul nord est mi deve dare questo colore allora la soluzione migliore da fare è quella di andare a popolare questo campo in funzione di questi colori un modo veloce è di andare a uh, modificare il widget di questo campo ok quindi andare su uh, proprietà del layer andare su modulo colore e andare a cambiare il widget gli diciamo colore da qua colore applico ok ora qua io me ne vado in editing vado in editing vado qua dentro doppio clic da qua gli dico prendi colore questo sono su nord ovest, nord ovest è questo, quindi deve essere questo il colore, e batti invio, ecco quel colore così, nord est da qua, prendi colore, nord est è questo, invio, come vedete in automatico lo va a colorare, questo è il centro, prendi colore, che è questo, invio, Quest'altro è, eh, siamo su sud che è questo, invio e anche su questo vado qua, prendi colore che è quello del sud che è questo, invio, salvo e chiudo l'editing. Come, come vedete, qua i colori sono gli stessi. Va bene, spero che eh, questo vi sia utile se vi è stato utile mettete un like al video e iscrivetevi al canale ciao